Ok, e quindi dopo la pausa eh, riprendiamo magari facendo un paio di esercizi tenendoci sempre da parte quelle due o tre approfondimenti di cui mi avete chiesto non me lo dimentico però mh, prima di, diciamo, di vedere casi particolari, parametri opzionali e cose varie eh, magari mettiamo un pochino in pratica quello che abbiamo visto ehm, Io vi proporrei di fare due, due esercizi così molto semplici partiamo dal secondo magari no? che è qualcosa sulle stringhe visto che finora abbiamo lavorato sempre con stringhe di con funzioni numeriche proviamo a vedere una volta una funzione semplice, semplice che, che eh, riceve una stringa quindi io questa, questo testo qua l'ho preparato in una in un file python separato questo che ehm, definisce questo, costruire una funzione che data una stringa passata in input restituisca la stessa stringa in ordine inverso quindi gatto me lo stamperà in questo modo eh, noi lo sappiamo già fare probabilmente quindi questo sarà un esercizio molto veloce eh, eh, ma eh, questa volta lo vogliamo realizzare attraverso una funzione okay? una funzione per invertire una stringa ad esempio facciamo perdere che se andiamo a cercare nelle librerie del Python ci sono già queste cose, non, non mi interessa, mi interessa ragionare proprio sulla costruzione della funzione stessa. Poi se qualcuno si vuole eh, divertire, ma questo non lo facciamo in una lezione, può a, a vedere come si riesce anche magari a scrivere a testa in giù la funzione, come ad esempio questo sito qua, eh, che ci permette di, di invertire il testo, ma questo diciamo così, ve lo lascio come divertimento eh, per, chi, per chi è interessato. Ehm, allora, Innanzitutto, dobbiamo definire una funzione che faccia questo lavoro qui. Quindi, che ne so, come la chiamiamo questa funzione? La chiamiamo inverti, o inverti stringa, hm? chiamano solamente inverti, hm? che riceve quanti parametri, di quanti parametri ha bisogno questa funzione per poter lavorare. Beh, in questo caso, me lo dice già eh, il testo, una stringa passata in input qui l'ho scritto passato in input, ho scritto velocemente in realtà volevo, in, bisognerebbe dire una stringa passata come parametro della funzione stessa quindi come input noi intendiamo l'input dall'utente poi magari questa stringa la leggiamo dall'utente ma facciamo questo esempio secondo voi eh, ha senso fare così all'interno della funzione e qui eh, siamo nella stessa situazione in cui eravamo con la print no? nella, al, nel primo esempio che abbiamo fatto eh, a volte la funzione inverti infatti no, voi state dicendo giustamente di no a volte la funzione inverti ha bisogno davvero di lavorare su un dato che è appena stato letto dall'utente ma molte altre volte lavorerà su stringhe, che chissà quali elaborazioni stiamo facendo arrivano magari non direttamente all'utente o non lo vogliamo chiedere in quel momento okay? quindi eh, visto che devo invertire una parola, la parola viene passata come parametro e quindi la lettura del dato avverrà, eh, diciamo così, il, il dato eh, o il testo lo, testo, lo leggo nel programma principale. Quindi nel programma principale mettiamo un commento che in realtà serve solo a noi e poi vediamo come migliorarlo questo programma principale. Non, sem non semplicemente separandolo con un commento ehm, leggerà il, questa parola e poi chiamerà la funzione inverdi per invertire questa parola stessa quindi un argomento solo che è la parola e poi lavora per restituire la parola invertita come possiamo farlo questo? Beh, possiamo farlo in 100 modi diversi io ad esempio posso prendere una, una nuova stringa inizio con la stringa vuota, poi per ogni carattere della parola lo aggiungo alla stringa, ma lo aggiungo al contrario. No? Quindi ad esempio posso for, per ogni carattere in parola, eh, se io facessi, attenzione, se io facessi nuova uguale nuova più ch, ricostruirei esattamente la stessa stringa. Okay? Quindi parola è una stringa for ch in parola mi va a prendere i caratteri 1 a 1 di questa stringa se io questi caratteri 1 a 1 li aggiungo in fondo li accumulo ogni volta aggiungendoli in fondo a una stringa nuova che inizia vuota sto ricostruendo la stessa stringa di partenza però se io invece facessi ch più nuova ogni nuovo carattere ogni carattere della stringa lo aggiungo all'inizio di questa stringa nuova che sto costruendo e quindi ogni volta il primo carattere della stringa parola diventerà l'ultimo carattere della stringa nuova perché l'ho inserito per primo e gli altri li inserisco davanti a lui. Il primissimo carattere della stringa nuova che inserirò sarà l'ultimo, cioè quello che metto davanti per ultimo sarà quello che era al fondo no? della parola inizialmente. Quindi queste sono solamente due righe per farci questo valore e posso restituire... No? qui ho sbagliato l'indentazione in qualche punto chissà sa so perché ho messo 5 spazi anziché 4 di solito si va per multipli di 4 e questa è semplicemente la, la stringa ritornata quindi è una funzione che riceve una stringa e restituisce una stringa quindi se vogliamo documentarla ormai sappiamo già qual è il trucco scriviamo il triplo commento dicendo questa funzione eh, inverte oppure crea una nuova stringa pari a quella ricevuta in ordine inverso, partendo in ordine inverso dall'ultimo carattere al primo e il parametro parola sarà la stringa di partenza e restituisce la stringa invertita e quindi abbiamo questa funzione inverti che noi mettiamo no, questo commento non cambia nulla semplicemente ci, aiuta, ci aiuterà quando poi no, useremo la funzione e quindi nel programma principale che cosa faccio? Leggo una parola, eh, creerò il testo 2, il testo nuovo, testo invertito, uguale inverti di testo e poi posso stampare la parola testo, al contrario si legge. Testo invertito. Mm? Lo faccio funzionare e poi andiamo in debug così vi convincete dell'operazione, di, di come ho fatto a invertire la stringa, ok? Allora eh, proviamo a eseguirlo vediamo così vediamo se funziona: gatto. La parola gatto al contrario si legge o tag. Ovviamente la parola otto, vabbè, si leggerà sempre 8, questo è un esempio stupido, la parola ambulanza, così come la vediamo scritta sull'ambulanza, si legge asnalumba. Perché funziona? Perché funziona andiamo a vedere dentro la funzione. Cosa succede? Se io vado avanti passo passo in debug, inserisci una parola, mettiamo la solita gatto del nostro esempio, invio e qui chiamo la funzione inverti entro dentro la funzione qui sono dentro una funzione inverti vedete che si è creato l'ambito inverti che contiene una variabile per ora che è la variabile parametro parola che ho definito qua la variabile parametro che contiene il valore gatto perché gatto era il valore della variabile testo che ho usato come argomento della funzione alla riga 24 quando ho chiamato la funzione stessa quindi il meccanismo di chiamata è esattamente lo stesso io eh, ho un, un programma principale a un certo punto chiamo una funzione a questa funzione passo un argomento in questo caso l'argomento è di tipo stringa e valore gatto Ok? allora quando entro nella funzione chiamata il parametro che si chiama parola sarà inizializzato con un valore di tipo stringa e valore gatto esattamente come prima Dopodiché io devo eh, invertirlo, eh, diciamo, costruirlo al contrario e quindi andrò a costruire una nuova parola vuota, ciclo sulle lettere della parola ricevuta, del parametro che ho ricevuto in ingresso, quindi prima volta prendo la P, poi la A, poi la R, la prima volta prendo la P, quindi entro nel ciclo, e la prima lettera, eh, non, P, scusate, G, G, non, non P di parola ma G di gatto, la prima volta che eseguo questo ciclo il ch vale g perché g? Perché è la prima lettera di gatto for ch in parola la parola vale gatto la prima iterazione, la variabile di controllo del ciclo la ch vale g cioè il primo carattere della stringa gatto e eh, creo una, aggiorno cioè così, la stringa nuova prendendo la stringa nuova esistente che per ora è vuota e ci metto il carattere g va bene quindi alla fine della prima iterazione la stringa nuova contiene una g alla seconda iterazione il carattere ch dovrà essere aggiornato non è più g ma sarà a perché a perché è la seconda lettera della parola gatto quindi qui siamo nel ciclo for che itera sui singoli caratteri siamo alla seconda iterazione quindi sarà il secondo carattere a questo punto cosa costruisco prendo la stringa che avevo g la A non la metto dopo la G, G e poi dopo viene A, no, la metto prima G e prima di, C, prima di G ci metto una A e quindi costruirò AG. AG che cos'è? È, È l'inverso delle prime due lettere, GA, AG. Quindi ogni volta che prendo una lettera in più, dalla, faccio un'iterazione in più, prenderò la lettera successiva e la metto davanti, così sto costruendo la stringa al contrario. T, poi prendo una t, prendo l'altra t vedete che costruisco da gatto ricostruendolo una lettera per volta ma però questa lettera anziché metterla in fondo che mi ricostruirebbe la stessa identica stringa di prima le aggiungo all'inizio questa variabile nuova diciamo, stavamo parlando di funzioni questa variabile nuova eh, è una variabile locale esiste solamente nell'ambito della, della funzione inverti vedete che nelle globali non esiste è una variabile di lavoro, anche ch è una variabile di lavoro interna alla funzione. Cioè dentro le funzioni io mi posso definire tutte le variabili che voglio, prendono il nome di variabili locali, perché vivono solamente dentro la funzione e vivono solamente finché la funzione è viva. Troverete poi nelle slide, come avete visto, io oggi preferisco fare molti esempi pratici e poi gli stessi argomenti li ritrovate sulle slide, quindi potete dare una lettura, vedete che vi ritrovate, eh, si parla proprio di variabili locali. Variabili interne alle singole funzioni. In Python esiste anche un modo per creare delle variabili cosiddette globali, cioè che sono visibili da tutte le funzioni, ma non ve lo spiego perché è meglio se non lo imparate. Quindi evitiamo, evitiamo di costruire perché creano solo dei problemi. Quindi tutte le variabili per noi sono variabili locali a una funzione, perché questa variabile in qualche modo possa essere visibile fuori da questa funzione devo restituirla come valore di ritorno. Meglio, non restituisco la variabile, perché la variabile muore quando arrivo al return. Restituisco il valore corrente della variabile, cioè ottag, che viene riportato al posto di inverti testo come valore di ritorno e, qua, no. e, e quindi viene subito assegnato alla variabile testo invertito per poi essere stampata. Eh, Nicolò ci dice potremmo anche trattare la stringa come una lista per farla scrivere al contrario non so bene cosa intendi eh, quando dici eh, trattarla come una lista anche perché le liste non le abbiamo ancora viste se intendi invece con l'operatore di, di slicing ma potremmo, ci sono altri modi di farlo e qui in questo caso ho iterato sulla parola in ordine normale e ho accodato i caratteri al contrario Avrei anche potuto fare in alternativa for ch in, eh, scusate, for i in range dalla length di stringa, lend parola meno 1, meno 1, meno 1, eh, nuova uguale nuova più parola di. Questo vi quadra. In questo caso cosa avrei fatto? Avrei preso eh, tutti gli indici che vanno da parola meno 1 a 0. Perché parola meno 1? Scusate, lunghezza di parola meno 1. Perché lunghezza di parola meno 1? Perché lunghezza di parola meno 1 è l'ultimo carattere della stringa. Lunghezza di parola è già troppo, no? L'abbiamo già detto tante volte questo. Quindi l'ultimo carattere è lunghezza meno 1. Vado all'indietro, quindi prendo l'ultimo, poi il penultimo, poi il terzultimo, quindi ogni volta decremento di 1 l'indice, quindi l'indice I partirà nel caso di gatto, GATTO 4, 3, 2, 1, 0. Poi devo mettere meno 1 come valore finale, perché se mettessi 0 come valore finale il primo carattere verrebbe ignorato, perché ricordiamo che il range, eh, nel range il valore finale è sempre escluso. Quindi 0 lo voglio compreso, meno 1 lo voglio escluso, quindi devo mettere meno 1. Eh, una sintassi abbastanza diciamo così, comune per dire eh, ehm, diciamo, analizzo una, una, una stringa e tra poco lo faremo come liste eh, in ordine inverso e a questo punto invece però costruisco la stringa nuova aggiungendo appendendo in fondo quindi è esattamente la stessa logica prima analizzo la stringa in avanti e costruisco in retromarcia la stringa nuova qui invece analizzo in retromarcia la stringa di partenza e costruisco in ordine normale la stringa nuova ci sono altri modi possibili oppure come diceva eh, alcuni di voi eh, usare l'operatore di, di, di range ma che semplicemente dice nuova uguale eh, parola di meno uno, così. ma questa sintassi qua la impareremo eh, a proposito delle liste e si applicherà ovviamente anche alle, alle stringhe che sono un tipo particolare di liste eh, la funzione range è cosa che guardano i suoi tre argomenti tra parentesi eh, la funzione range l'abbiamo vista quando parlavamo a proposito dei cicli for crea una sequenza il cui valore iniziale è questo il primo argomento è il valore iniziale della funzione range facciamoselo dire la documentazione range ha tre parametri, start, stop e step. Start è il punto di partenza, uh, stop è il punto di arrivo di una, della sequenza che viene creata dalla funzione range. Il punto di partenza è compreso, e il punto di arrivo stop è escluso, quindi genera una sequenza di numeri interi dal, dalla partenza, start, compresa, all'arrivo stop, esclusa. By step, cioè sommando ogni volta il valore dello step, quindi se io voglio fare una sequenza crescente lo step lo posso omettere, non, posso non specificarlo perché in automatico vale 1, se io voglio un passo invece diverso da 1, passo 2, passo 4, passo 10, dovrò indicare uno step, se invece voglio andare all'indietro avrò uno step negativo e con questi tre parametri riesco a costruire molti diciamo, tipi di sequenze che mi possono servire nei vari esempi, nei vari cicli, in avanti o indietro. E io in questo esempio volevo che i variasse tra tutti i caratteri della stringa parola, quindi tutti gli indici da 0 alla lunghezza meno 1 della parola, e quindi lo costruisco all'indietro. Um, ok, um, vabbè, qui ci sono i vari modi, vedete che qui ragioniamo no, a scatola nera. In un momento siamo coloro che devono ragionare sull'algoritmo da usare per invertire una stringa e quindi stiamo discutendo su tutti i modi per farlo, sui cicli, come inizializzo la cosa, che operatore uso, eccetera. In un altro momento siamo semplicemente coloro che usano questa funzione per stampare un messaggio e gestiscono l'input dell'utente qui dovrei vedere se questo testo, se l'utente non ha scritto nulla è una stringa vuota, sarebbe bene che non mi stampasse un errore o cose di questo genere. Quindi sono due cose separate. Quando sono fuori dalla funzione penso come usarla, a cosa mi serve. Quando sono dentro la funzione penso all'algoritmo che devo implementare per ottenere l'obiettivo principale della funzione che è arrivare a questa return avendo il valore utile no, da stampare, da restituire. scusate. Um, ok, volevo approfittare eh, per... Uh, ristrutturare un pochino questo codice nel senso che noi abbiamo detto prima uh, questo da qui in poi, dalla riga 28 in poi c'è il programma principale però non c'è nulla che lo indichi esplicitamente no? che, il fatto che questo sia il programma principale allora uh, normalmente mh, quello che conviene fare è strutturare quando cominciamo a usare funzioni è strutturare il nostro codice in modo che sia fatto solo ed esclusivamente da funzioni noi siamo partiti all'inizio del corso scrivendo istruzioni Python e queste vengono eseguite una dopo l'altra. Ehm, queste vengono eseguite una dopo l'altra. Ci siamo accorti che invece le funzioni non vengono eseguite in ordine, ma vengono eseguite in ordine di lettura. Vengono eseguite quando sono richiamate, solamente quando serve. Però sono molto più pulite perché ogni funzione ha i suoi parametri, ha le sue variabili e non fa casino con le altre. E poi abbiamo detto, abbiamo, però, siamo arrivati a un punto in cui abbiamo un po' un misto, nel senso che abbiamo alcune istruzioni che vengono eseguite subito e altre istruzioni che vengono eseguite solamente quando la funzione verrà chiamata. È un po' un mix. Allora, la, una cosa cioè così, pulita da fare sarebbe far sì che anche il programma principale venisse incapsulato in una funzione, in una funzione che magari per convenzione chiamiamo main. Questa funzione main normalmente non ha bisogno di ricevere nessun parametro e semplicemente contiene il programma principale. La possiamo mettere per prima, la possiamo mettere per ultima, come vogliamo e questo risolve un po' di problemi, no? un po' di disagio che avevate la volta scorsa, nell'ora precedente, eh? ma devo mettere tutte le funzioni davanti perché poi dopo eh, il programma principale sotto le deve poter vedere. Allora vi dava fastidio avere queste funzioni tutte davanti, no? Invece se il programma principale lo metto in una funzione main, questa funzione può essere messa dove vogliamo, ad esempio anche per prima. Tanto abbiamo visto che le funzioni le posso mettere nell'ordine che voglio, l'importante è che quando chiamo la funzione questa sia già stata definita. E quindi posso avere il programma principale poi sotto tutte le funzioni di cui ha bisogno, ma a questo punto l'ordine delle funzioni è totalmente irrilevante, non è importante. Um, ok, quindi come buona prassi no? decidiamo che il programma principale lo incapsuliamo in una funzione main una funzione che non ha bisogno di return perché non restituisce niente a nessuno e non ha bisogno di parametri perché non ha bisogno di nessun valore perché tanto non ci sarebbe nessuno che glielo passa attenzione ci serve ancora fare un passettino perché se io eseguo questo programma questo programma non farà assolutamente nulla perché questo programma ha una def un'altra def e basta quindi devo ricordarmi, questa funzione main l'ho definita, ma poi qualcuno la dovrà invocare, qualcuno dovrà chiamarla, dovrà farla eseguire. E quindi in realtà questo programma dovrà avere almeno un'altra istruzione, che metto qua in fondo, che chiama il main. Esegue il programma che non fa altro che chiamare il main. Quindi tutto il programma è fatto di una serie di def, funzione, funzione, funzione, funzione, definisco una funzione, funzione di cui una di queste sarà la funzione che per convenzione nostra chiamiamo main, per comodità, e poi un'istruzione sola, vera, eseguibile, che è l'istruzione che chiama il main. In questo modo non abbiamo nessuna istruzione, nessuna variabile che sia al di fuori di un contesto di una singola variabile. E così il programma è decisamente più, più pulito funziona esattamente nello stesso modo ovviamente perché se io vado in, de, in, in modalità uh, debug come lo fa fare passo passo ovviamente so che cosa succede nel senso che quando arriva la definizione del main la salta quando arriva la definizione di inverti la salta e qui ci sarà il programma main che se decido di entrare dentro quindi questa è l'unica istruzione vera del programma che in realtà poi chiama main e quindi mi va a eseguire queste funzioni che ho inserito qua. Quindi vedete che sono in Globals è un ambito vuoto ed è meglio. Main contiene le variabili che vi sto creando, ad esempio, ops, scusate, eh, dove è andata? Qui ho sbagliato, ho inserito. Ho fatto uno step in una funzione che era una funzione di libreria e quindi mi sono trovato dentro la funzione di libreria. Se vi capita questo, come è successo a me, questo codice non è nostro, è scritto dentro una funzione di libreria, usate questo tastino qui, step out. Cioè vai avanti fino a quando non è finita la funzione corrente. E poi cosa è successo? Non è finito. Ah sì, sono qua dentro. Inserisci una parola e ho dentro la input praticamente. Quindi ho fatto casino. Allora, ripeto da capo. Eh, passo, passo, vai, vai. Entra. Ecco, ho, ho, per errore ho fatto entra nella input e quindi di fatto mi faceva vedere il codice di implementazione della input. Invece questo lo voglio saltare, inserisci una parola gatto. E invece voglio entrare dentro la funzione inverti, entro qua, quindi avrò l'ambito globale che è vuoto perché contiene solamente questa chiamata, l'ambito main che contiene, l'ambito della funzione main che contiene il programma principale, in questo caso l'ambito della funzione inverti che contiene le variabiline su cui la funzione lavora che abbiamo visto prima. Mm. Um. Quindi questo è il modo, eh, per rispondere a Massimiliano, sì, è il modo normale questo di, di separare le cose, perché io prima vi ho detto una cosa che non era del tutto precisa, avevo detto che la funzione inverti non poteva vedere le variabili del programma principale, in realtà non è del tutto vero. Cioè la regola vera è un po' più complicata, quindi è inutile che stiamo dentro, ma noi se scrivessimo il programma principale direttamente qua, anziché incapsulare una funzione, in realtà ci sarebbe una, una parziale visibilità in lettura di quelle variabili e quindi questo potrebbe creare dei conflitti di nome. Mettendoli in funzioni separate questo non, non, non avviene. Quindi questa è la, è la buona norma diciamo così che cerchiamo di seguire. Um, ok. E questo è il primo esempio che volevo farvi vedere, ma anche a questo punto l'abbiamo sfruttato per vedere un po' meglio come strutturare il programma. Um, ne approfitto anche, magari, per rispondere all'altra domanda di curiosità, che era: ma eh, se io avessi un programma che ha tante funzioni, potrei separare il programma principale mettendolo in un file Python da un programma che contiene solo le funzioni mettendolo in un file Python separato? La risposta è sì, ed è facilissimo. Ok? Quindi chi citava prima il C, che aveva gli header file, eccetera, eccetera, qua è tutto più semplice. Uh, immaginiamo che, so, che questo programma sia più complicato e noi lo vogliamo separare in, in, due diversi, uh, in due diversi file quindi non vogliamo avere il codice della funzione inverti in questo file per due motivi o per ordine quindi ho un file che contiene il main un altro file che contiene fun alcune funzioni di supporto altri file che contengono altre funzioni di supporto oppure molto più semplicemente o molto più frequentemente perché lo stesso file lo voglio riutilizzare. Cioè immaginiamo che questa funzione in ci sia costata sudore e fatica. L'abbiamo usata in un programma, vogliamo usarla anche in un altro programma. Cosa facciamo? Copia e incolla? No, no. Non facciamo copia e incolla del codice di una funzione che, fun che abbiamo scritto in un programma incollandolo nel codice di un altro programma. Perché no? Beh, uno, principalmente perché se poi mi accorgo che quella funzione aveva un errore, aveva un malfunzionamento, e lo copio e incollato in sei programmi diversi dovrò poi andare a correggere tutti e sei questi programmi no, la scrivo una volta sola e la riuso più volte allora cosa posso fare per questo? posso creare un nuovo modulo da importare e questo modulo conterrà la funzione che mi serve cioè questa funzione inverti la metto in un modulo che chiamerò quindi un modulo è semplicemente un file python come tutti gli altri che lo chiamerò manipola stringhe, oppure nome, che non, perché magari lì dentro c'è la funzione per invertirle ma anche funzione per mettere in maiuscolo una serie di funzioni magari che mi servono per manipolare stringhe. no, Pippo non mi vedrete mai chiamare nulla col nome Pippo eh, perché una delle cose più difficili e più importanti dell'informatica è dare il nome giusto alle cose giuste ok? Quindi quindi diciamo manipola string dai. e questo file manipola string conterrà le definizioni che mi servono quindi dal mio programma reverse estraggo la funzione inverti opla, la tolgo la cancello e la inserisco invece in manipola string quindi questo file manipola stringhe contiene solo una funzione, quindi se provo a fare run lui non fa nulla e il comando reverse chiamerà, cerca di chiamare una funzione inverti che però non c'è più, questa funzione inverti. Come faccio a recuperare la funzione inverti? È semplicemente importo il modulo, import, import manipola stringhe. E quindi la funzione inverti sarà la funzione che posso ottenere prendendo manipola stringhe.inverti. Quindi è banale, ho creato un nuovo file, ho messo dentro il file la funzione che mi serve, tutte le funzioni di supporto che, che mi servono. Nel programma principale ho importato un modulo e il nome del modulo coincide col nome del file. Il nome del modulo coincide con il nome del file, ok? E ehm, poi a questo punto posso usare qualunque funzione, qualunque simbolo che sia definito all'interno del modulo. Ovviamente col nome completo manipola stringhe.inverti. Oppure se voglio importare la singola funzione, quello che farò è, sarà from manipola stringhe import eh, inverti e quindi a questo punto posso usare inverti senza il nome del modulo. Ma questo ormai lo sappiamo già fare, no? come quando dico from math import p, import p greco, oppure import math e poi userò math.p. Non c'è nessuna differenza tra usare i moduli definiti di sistema e i moduli costruiti da me. E quindi quando faccio l'esecuzione del programma, chiaramente funziona esattamente nello stesso modo di prima, con la differenza che le funzioni, e il programma principale sono stati separati in moduli diversi. Mm. Eh, per rispondere a Emanuele e a Filippo, eh, questo funziona in automatico se il file giustamente, è stato creato all'interno del stesso progetto, perché lui va a cercare un file all'interno della stessa cartella, altrimenti dovrei creare una cartella con le librerie, vedete qua, librerie esterne, dovrei aggiungere, a, questa, a questo ambito di librerie eh, anche la cartella nella quale ho messo i moduli da importare quindi si può fare anche diciamo così, al di fuori del progetto in, in un'altra cartella che contenga le librerie ma devo dire ovviamente al progetto dove andarsela a pescare mm? eh, però diciamo, la cosa più semplice è quella di farla direttamente dentro il progetto quindi se, se, devo, se devo avere, importare un file da un progetto Python a un altro questo è un pochino più complicato mm? perché devo, devo dire al, al progetto 1 di andare a pescare il file in una cartella che è invece è la cartella del progetto 2. Ehm, il, il modulo manipola stringhe non contiene nessun main. Ovviamente, contiene solamente le funzioni di supporto. Non contiene nessun main, se no eh, la cosa brutta sarebbe che quando faccio l'import verrebbe eseguito anche il main di, quella, di quel modulo che non è non è quello che vogliamo, perché il main lo voglio decidere io. Ok? Um, ok, quindi questo, se vogliamo, aumenta diciamo, la, la strutturazione, l'ordine con cui costruiamo questi, questi vari programmi, separando bene diciamo, i vari, vari momenti. Um, uh, ok. Ok. Luigi mi chiede perché non riesco a importare, oltre a fare il nuovo file non bisogna fare nulla, dentro il file devo metterci la definizione della funzione e poi basta, cioè non, non c'è nulla in più da fare. Quindi controllo magari di aver scritto esattamente il nome del file uguale al nome del modulo, senza l'estensione A eh, un paio di altre domande più approfondite rispondo poi dopo, alla fine della lezione, perché non, non, che, non vorrei che ci portassimo troppo distanti rispetto all'argomento. Um, ok proviamo a vedere un altro esempio uh, un esempio questo invece è di matematica no? um, si è data allora alcuni di voi dipende un po' appunto da, da, dai vari docenti di, di, di, di analisi, alcuni di voi hanno visto il teorema di non mi ricordo come si chiama Tanto io l'esame l'ho già dato, eh, che dice che se una funzione continua in un intervallo in cui, e, e agli estremi di questo intervallo la funzione assume segni opposti, allora questa funzione avrà sicuramente uno zero al suo interno. Okay? E quindi noi vogliamo costruire una funzione che eh, mi trovi questo zero, eh, mi trovi il valore di x che annulla la funzione eh, eh, nel, nel, diciamo, in quel caso particolare. Allora, cosa potrei fare? Eh, io potrei definire magari una funzione, trova 0, a cui passo diciamo, il valore a e b degli intervalli, gli estremi degli intervalli, e, e poi un'altra funzione, ovviamente che sia la mia funzione da, da calcolare, l'f di x. e poi avrò il mio main che farà tutto il lavoro e alla fine verrà chiamato questa è la mia struttura del programma eh, se, se volete, quando a me piace strutturare le cose così cioè partire da un file vuoto e poi dopo riempire esiste un'istruzione python che si chiama pass che è un'istruzione che non fa niente no? inutile Uh, però uh, se io non mettessi questa istruzione vedete che mi dà un errore sotto perché dice attenzione che non ho trovato il corpo della funzione main, vedete che c'è un rosso qua dentro quindi è come mettere un'istruzione che è inutile, una print di niente o cose del genere no? e poi dopo la cancelliamo um, quindi noi abbiamo uh, possiamo chiedere all'utente partiamo dal main no? supponiamo che questa funzione trova zero esista l'abbiamo già scritta e, e diciamo che eh, chiediamo all'utente i valori gli estremi dell'intervallo. Okay? Quindi diciamo print, eh, inserisci gli estremi dell'intervallo a b. E quindi farò a uguale input, scusate, float di input di a uguale e b uguale alla stessa cosa in cui chiedo B e quindi 0 sarà altro che la funzione trova 0 di A virgola B e poi stamperò la soluzione è 0 questa se vogliamo la prima versione del mio main quindi se io lo eseguo farà nulla nel senso che farà inserisci a che vale 4 inserisci b che vale 5 la soluzione è None, none è un valore speciale di, di python che dice non, non è stata definita nessuna variabile ovviamente perché ho chiamato la, prova, la funzione trova 0 e trova 0 non ha nessun return quindi non ritorna nessuna variabile quindi è un valore particolare a questo punto trova 0 come cosa deve fare? Ma deve applicare il metodo di, di bisezione. No? Io parto da A e B e mi chiedo che so che A e B, eh, in A e B la funzione ha due segni diversi. Trovo il punto medio e quindi cercherò di eh, valutare il, il segno della funzione nel punto medio. Se nel punto medio, chiamiamolo M, la funzione è ancora positiva, o meglio ha lo stesso segno di A, allora il, lo 0 sarà tra m e b, se la funzione ha lo stesso segno di b, allora lo 0 sarà tra m ed a. Cioè, e quindi restringo l'intervallo e posso iterare più volte fino a quando questo intervallo sarà abbastanza stretto da potermi dire: OK, lo 0 sarà più o meno dove c'è questo punto medio. Mm? Eh, allora, come implementiamo questo? E la funzione che, che vogliamo diciamo, realizzare sarà cioè la funzione f di x, prendiamone una a caso, no? diciamo ovviamente devo importare math no? eh, magari è un semplicissimo seno di x facciamo y uguale seno di x math Punto seno di x return y quindi ci basterà cambiare questa definizione della riga 23 per far sì che il programma sia adatto a funzioni diverse Trova zero. Allora, innanzitutto questa funzione trova zero deve controllare se, eh, se siamo in una condizione in cui il teorema si possa applicare. Quindi f di A ed f di B hanno segno diverso, perché se, non hanno, segno, se hanno lo stesso segno non funziona. O meglio, la, lo zero ci potrebbe essere, ma non lo troviamo con questo metodo. Um, rispondo solo tra parenti da Francesco che mi chiede perché quando faccio import diventa grigio diventa grigio finché non lo usi se io cancellassi questo lo mette grigio perché dice l'hai importato ma non lo stai usando quindi quando lo usi e anche con l'import dei vostri moduli cioè il colore grigio viene usato vedete che anche qua A e B sono in colore grigio perché le ho definite ma non le sto ancora usando quindi un modo per dire guarda che hai definito una variabile ma eh, c'è qualcosa di sbagliato perché se non la stai usando non ti serviva non dovevi definirla, se invece ti serve hai sbagliato qualcosa allora trova 0, innanzitutto deve, andiamo a controllare se si può, se non si può se f di a per f di b maggiore di 0 non va bene se hanno lo stesso segno non fatemi fare maggiore uguale 1, maggiore n, maggiore l'altro, or minore 1, minore l'altro, facciamo la moltiplicazione, allora eh, hanno lo stesso segno. Non si può applicare. Allora, beh, noi abbiamo appena scoperto che c'era questo valore strano che si chiamava none, possiamo anche usarlo, no? Return none. Ritorna un valore speciale. Anche in questo caso un valore sentinella, diciamo, per indicare l'anomalia. Oppure potrei ritornare, che ne so, una stringa. No? Dipende. Eh, ovvio che non posso ritornare per dire, guarda che non si può applicare un valore tipo return-1 come facevamo prima, no? a volte ritorniamo un meno 1 per indicare come valore sentinella che, eh, che questo valore non è valido, perché meno 1, poverino, è un numero reale valido. Quindi possiamo ritornare o una stringa che spiega il problema, oppure eh, un valore speciale. Ovviamente quando, poi dovremo fare attenzione qua, eh? quando analizziamo questo valore di ritorno, per ora non, dobbiamo migliorare poi il main. Questo return fa sì che la funzione esca e non faccia più nulla, perché se hanno lo stesso segno non posso andare avanti. Altrimenti else vuol dire che questo prodotto eh, non, ha, eh, non è positivo. Quindi può darsi che io sia fortunato che la funzione in A oppure in B valga già 0 perché qui ho messo maggiore non maggiore uguale quindi nel caso di uguaglianza la soluzione ce l'ho come, perché se eh, la, questo prodotto vale 0 vuol dire che almeno uno dei due vale 0 e quindi vediamo se siamo fortunati elif se f di a uguale 0 allora ritorna a. elif f di b uguale 0 allora ritorna B. Else, eh, adesso devo fare il lavoro. Quindi abbiamo tre casi particolari. Le, due estremi, la funzione calcolata nei due estremi ha segno positivo, ha segno concorde, errore. In uno o negli altri estremi, o nell'altro estremo, ha segno nullo e quindi... Uh, è già quella la soluzione che stavo cercando altrimenti devo cercare e quindi calcolare il punto medio a più b diviso 2 e chiedermi se la funzione calcolata nel punto medio ha lo stesso segno di a o lo stesso segno di b Ok? quindi se la funzione calcolata nel punto medio ha lo stesso segno di A no, scusate, facciamo prima il caso particolare if f di m uguale 0 sono fortunato return m altrimenti quindi se per pura fortuna il, nel punto medio la funzione vale proprio 0 bene, ho calcolato il risultato altrimenti ho due casi la funzione ha lo segno di A oppure il segno di B poiché essi sono discordi e la funzione del punto medio non è nulla non ci sono altre, altre possibilità quindi se è il segno di A F di M ha il segno di F di A else altrimenti siamo nel caso in cui FDM avrà il segno di FDB. Di allora, se FDM ha il segno di FDB di a vuol dire che la soluzione è nell'intervallo tra M e B. E quindi posso spostare a a destra. Se invece FDM ha il segno di FDB, quindi tra M e B non cambia segno, vuol dire che cambia segno tra A ed M. E quindi posso prendere B e anticiparlo fino a M. B uguale a M. E questo l'ho eseguito una volta, quindi se quell'intervallo era ampio 10, l'ho dimezzato, l'ho fatto diventare l'intervallo ampio 5. Però tutto questo lo dovrò poi ripetere perché da 5 voglio che diventi da 1 1 2,5 da un mezzo 1,25 fino a quando l'intervallo diventa più piccolo di un certo valore che ritengo accettabile okay? quindi questa operazione qui è il singolo passaggio dell'algoritmo iterativo che mi permette ogni volta di dimezzare sempre di più l'ampiezza dell'intervallo quindi dovrò iterare questo finché il valore assoluto di b a diventa minore di una certo epsilon, diciamo. Tutto questo dovrò ripeterlo, no? Io so che b a ogni volta viene dimezzato, il valore di b a e ehm, e quindi parte da un certo valore, ogni volta viene dimezzato, prima o poi scenderà sotto un certo valore di epsilon che, possiamo, che dobbiamo decidere. No? Qual è la, pre la precisione che ci... in matematica vi dicono vai avanti fino all'infinito per induzione, ma qua non possiamo ovviamente, e ci fermiamo, definiamo una costante epsilon uguale non so, 0.001. Okay. e alla fine di questo while quando esco dal while quindi attenzione che devo uscire dei due livelli di indentazione ritornerò ovviamente al valore di M che è la migliore approssimazione della soluzione che sono riuscito a trovare ok Allora, vediamo se, se questa cosa funziona. Eh, proviamo a eseguirlo. Allora, stiamo facendo sen x, ok? Quindi se io la prendo tra 0 e 2, mi dirà facilmente che la soluzione è 0, perché seno di 0 ha uno dei due estremi, estremo A, ehm, è già un, un punto in cui la funzione vale 0. E se ne è accorto, mi dice che la soluzione è 0. Se invece prendo, che ne so, tra 1 e 2, dovrebbe dirmi, se non sbaglio, che non ci sono soluzioni tra 1 e 2, perché lo 0 ce l'ho a pi greco, che vale 3 e qualcosa. E quindi in questo caso mi dice la soluzione è NaN. Vabbè, poi lo dovremo sistemare, magari scrivere in italiano questa cosa qua, perché NaN non è... è solamente un problema di messaggio, però è riuscito a riconoscere che la funzione nel punto A e la funzione nel punto B hanno lo stesso segno e quindi se invece ho 1 e 4, dovrebbe trovarmi il pi greco. E mi dice che c'è un errore. Dunque, local variable m reference before assignment alla riga 43. Perché sono pirla io. E qui non è un minore ma è un maggiore. No? perché io devo ciclare se eh, A-B è, è, è più grande di epsilon devo andare avanti solamente quando diventa più piccolo posso uscire dal ciclo eh? lui cosa faceva? Perché, perché avevo questo errore? perché avevo un minore qui quindi trovava che eh, B-A che valeva 3 perché io ho fatto da 1 a 4 okay? valeva 3 è minore di epsilon che è 0,001 no che non è minore e allora non eseguiva il while e cercavo di fare il return ritorno di un valore m che non era mai stato eh, ancora calcolato e quindi per fortuna mi ha dato questo errore Sì, abs è il valore assoluto eh, e quindi ci volevo maggiore perché questa è la condizione di ripetizione del ciclo non la condizione di uscita ho confuso l'operazione di ripetizione con, di, con la condizione di uscita quindi riproviamoci da 1 a 4 eh beh, gli somiglia no? È chiaro che noi abbiamo un epsilon che valeva eh, un millesimo, quanto l'ho messo? Un decimillesimo e in effetti i primi, le prime cinque cifre sono giuste. Eh, Roberto mi dice non potremo iterare finché FDM di è diverso da zero? Proviamo. While FDM Diverso da 0 allora, attenzione: che in questo caso eh, dovrei inizializzare M perché qui in questo caso dà un errore perché facciamo così: F di A più B diviso 2, perché M non è ancora definito. Però posso mettere a più B mezzi, ok? È la stessa cosa, no? Semplicemente M lo calcolo la riga sotto, e quindi qui non posso ancora usarlo, la riga 33, ma per fare la prova va benissimo così: 1 4. Eh. Il computer sta andando, se voi potete sentire la mia ventola è partita, ma eh, non, non, non, non ritorna mai. Perché non ritorna mai? Eh, Proviamo a interromperlo. Proviamo a eseguire le modalità debug, e quindi rifacciamo 1-4 per vedere cosa succede. sta andando avanti no non sta andando avanti 1b4 eh. a uguale 1 b uguale 4 perché esce così no sta girando sto cercando come fare a interromperlo senza bloccarlo ma si vede che non si riesce niente vabbè eh, metto un breakpoint qua così è più facile allora 1, 4 eh? allora andiamo a vedere il, l'M io eh, clicco qua e lui ogni volta che clicco mi fa un'interazione in più perché mi va avanti fino al prossimo breakpoint okay? guardate il valore di m ad ogni interazione, che si avvicina sempre di più a, a, a pi greco no? qui sotto vedete il valore di m che evolve e l'intervallo a b che si restringe sempre di più però la funzione non varrà mai esattamente zero No? perché non, non, non ci sarà mai nessun valore di m che sia esattamente uguale a pi greco perché l'aritmetica del calcolatore è finita e quindi non, ehm, non potremo mai arrivare esattamente a zero potremmo arrivarci molto vicino ma il seno di questi numeri qua non sarà mai 0 sarà 0, molto vicino ma non esattamente 0 quindi non si può Uh, non, non possiamo as aspettare di trovare il risultato esatto. Hm? Richiederebbe un numero infinito di iterazioni, ma quello almeno richiederebbe una precisione infinita nei calcoli che non abbiamo. Quindi dobbiamo accontentarci comunque sempre di una soluzione approssimata. Quindi l'approssimazione la posso fare sulla, sulla ampiezza di dell'intervallo a-b, la posso fare sul valore della funzione, ecco potrei scrivere while f maggiore di epsilon. Hm? Però non potrò mai chiedermi che sia esattamente uguale a zero um, sì, si può usare, si può usare tanti, tanti criteri diversi per, per dire quando a e b sono abbastanza vicini o che alla fine is close è un modo di, di, di calcolare la differenza a meno di un epsilon quindi sono um, mi allora, Antonio mi chiede se ci sono più zeri e me ne restituisce uno solo, sì, questo algoritmo ne restituisce uno solo, eh, il primo che trova a seconda di come è fatta la funzione. Eh, il teorema dice che gli zeri sono in numero dispari e questo algoritmo ne trova uno solo. Eh, Caramagna Davide, Davide mi dice eh, ma io ho provato con i numeri negati, immagino che dire negativi e non mi viene, E questo mi curiosisce, proviamo a vedere. Quindi tu dici, se, io, se tu metti meno 4 e meno 1, a me viene meno pi greco. Eh, vediamo cosa succede se inserisco l'intervallo al contrario, 4, 1, secondo me dovrebbe funzionare lo stesso, perché per, avendo messo io questo valore assoluto, che A sia maggiore di B o che A sia minore di B, non ho mai usato in nessun punto l'ipotesi che A sia maggiore o minore di B. Quindi in questo caso, eh, se poi vogliamo cambiare, aspettiamo che Davide sta rispondendo, avevo messo in un intervallo meno 1 e 2. Meno 1 e 2, vediamo un po'. Meno 1, dovrei trovare meno 0, no? Sì. Beh, Questo è 3 per 10 alla meno 5. È tanto 0 quanto lo permette questo epsilon, che è 10 alla meno 4. con 4 e 1 restituisce 4 eh, insomma forse, forse non siamo d'accordo su che cos'è il seno ecco. eh, se trovassi un intervallo più lungo mi darebbe un solo 0 sì, se, se ne da uno solo allora se io inserisco come intervallo 1 e 10 mi, mi dà questo che, però non posso controllare se è il primo, se è l'ultimo 0 me ne da uno qualunque se io inserissi 1 e 13 probabilmente non mi trovo la soluzione perché sono andato a peccare l'1 e il 13 in cui la funzione è positiva in entrambi, poi fa tanti attraversamenti dell'asse x ma eh, lo vado a pescare in due punti in cui è entrambi positivi e quindi questo algoritmo non può partire, non può lavorare eh, con 4 e 1 fa 3,99, no c'è qualcosa che non, non... allora il fatto che vi restituisca 4 con 4 e 1 eh, il fatto che restituisca 4 è curioso, perché probabilmente c'è qualcosa di, di sbagliato qua, perché dovrebbe ritornare, non dovrebbe mai ritornare in, questi, in quei casi. Bisogna vedere quanto lo vale Y. Vabbè, questo è un, è un debug ovviamente da fare. Con 4,1, 3,25. Allora, o, o questa notte ha cambiato pi greco, nessuno me l'ha detto, o dalla mia parte continua a essere 3,1415. Ok? quindi proviamo poi o provate poi a verificare mm? può anche essere qualche, qualche piccolo segno, qualche maggiore o minore qualche, eh, con questo il, allora il, il, il, il laboratorio è deterministico quindi lo stesso programma deve dare le stesse soluzioni, se dà risultati diversi eh, c'è qualcosa che non va mm? ad esempio il valore di epsilon io ho messo 10 alla meno 4, se ad esempio Giuseppe gli dà 3,1408 probabilmente ha messo 0,001, solo 10 alla meno 2 anziché 10 alla meno 4 come, come valore di epsilon. Se proviamo a spingere un po' di più la precisione magari riusciamo anche a trovare dei valori più precisi del pi greco. 9, 2, noi poi sappiamo che qua ci sarebbe un 6, invece è venuto fuori un 7. Quindi ovviamente il valore che esce dipende dalla precisione, da, da quante iterazioni faccio e quando, quando mi fermo. Ecco, l'ultima cosa che ci rimane da fare su questo programmino è eh, quando noi stampavamo dicevamo il nun, non c'è soluzione, è brutto stampare così la soluzione nun. io so che nun è un valore speciale, sentinella, che mi restituisce la funzione quando non può trovare lo zero. Allora, anziché stampare questo, distinguiamo if 0 uguale non e poi vi dico che non va bene stamperò eh, la funzione non cambia segno nell'intervallo altrimenti ovviamente cambia segno e avrò trovato la soluzione e la posso stampare nell'intervallo chiuso virgolette così ehm Ecco, questo warning mi dice che eh, con il valore speciale none non si dovrebbe usare l'operatore di uguaglianza, ma c'è un operatore apposito che si chiama is. No? Infatti ti dice dovresti scrivere if condizione is none. È un caso particolare. Che ci, perché l'uguaglianza, visto che questo è un caso speciale, non è, mai, è un valore speciale, non è mai uguale a niente, e quindi con l'uguale non funziona. Quindi se noi vogliamo usare questo valore strano, none, per dire non c'è nulla, eh, dobbiamo, non dobbiamo mai usare uguale o diverso, ma dobbiamo usare sempre is oppure not is come confronto. Se vogliamo, comportamento un po' strano di questa variabile none, di questa costante, perdono, variabile none, che è un numero speciale che però fa comodo usare come sentinella in questi casi quindi vediamo un attimo se inserisco 1 e 2 lui mi scriverà la funzione non cambia segno nell'intervallo se inserisco 1 e 4 mi, inserirà, mi troverà questo valore ok quindi riusciamo anche a fargli fare qualcosa di semplice una cosa che non riusciamo a fargli fare se qualcuno di voi l'ha pensato faccia marcia indietro è di inserire la funzione dall'utente perché l'utente al massimo può inserire una stringa invece qua mi serve proprio un'istruzione python non una stringa corrispondente eh, quindi per modificare la funzione devo necessariamente modificare il codice perlomeno con quanto conosciamo noi adesso quindi è eh, facile da input modificare l'intervallo di analisi eh, non è facile modificare non è possibile no? da input modificare la funzione e, e quindi bisognerà andare a modificare il codice se volete fare questo, cioè diciamo, fare lavorare questo programma su codici diversi, su funzioni diverse. Pardon, um, ok. L'ultima, ci sono domande su questo ancora? Se no, vi eh, rispondo all'ultima domanda che era rimasta in sospeso di chi diceva ma come faccio a gestire degli, arg degli argomenti o dei parametri opzionali nella funzione ehm... e, boh, no, io vedo Dennis che segnala un errore però bisogna vedere il codice vero perché solo così non posso capire probabilmente può mancare un due punti può mancare qualcos'altro hm? ok, no, vi, volevo solo dirvi negli ultimi minuti eh, no, non si può scegliere una stringa in base alla, alla unif, non si può perché una volta che ho la stringa eh, non posso fare in modo che Python valuti quella stringa perché quella è e rimane una stringa la x scritta dentro una stringa non verrà mai convertita come, varia, come se fosse una variabile x mat.sync dentro la stringa non verrà mai riconosciuto come funzione matematica c'è un metodo eval ma non ve lo dico perché fa solo dei danni che farebbe parte di quello quello che mi chiedevate se posso avere delle varie, degli argomenti eh, opzionali la risposta è sì, si può fare eh, perché il metodo di passaggio di parametri che abbiamo visto è il metodo base però in realtà è possibile eh, passare i parametri in un modo diverso specificando anche il nome del parametro stesso quindi noi abbiamo chiamato la funzione, che ne so, eh, trova zero, semplicemente con a virgola b. Però io potrei chiamarla così, a uguale a, b uguale b. Passo specifico non solo il valore dell'argomento, ma anche il nome del parametro. Adesso scritto così ci fa un po' di confusione. Ok? però se noi l'avessimo chiamati non A e B, ma X1 e X2, avremmo potuto dire così. Il parametro A viene inizializzato con l'argomento X1, il parametro B viene inizializzato con l'argomento X2. Questo è equivalente. Io posso eh, passare i parametri per posizione, quindi il Semplicemente lo scrivo sotto: x1, x2. E quindi il primo argomento viene mappato sul primo parametro, il secondo argomento viene mappato sul secondo parametro. Oppure per nome. E allora darò il nome del, del parametro a cui voglio associare un certo argomento. Se io uso la dichiarazione per nome, posso anche farlo in un ordine diverso proprio se voglio complicarmi la vita eh. e quindi potrei passare b uguale a x2 e a uguale a x1 eh, a piacere quindi questo è un modo per poter indicare un modo diverso per poter indicare i parametri l'altra cosa che posso fare quando definisco i parametri è dare un valore di default che è qua quando definisco la funzione specifico un valore iniziale di default dei vari parametri cosa succede? che eh, se io eh, poi nella chiamata della funzione passerò il parametro ovviamente viene inizializzato col valore dell'argomento se invece quando chiamo la funzione mi dimentico non specifico il parametro, eh, non specifico l'argomento, allora verrà assunto verrà preso automaticamente il valore di default dello stesso argomento questo funziona di solito meglio quando ho gli argomenti, diciamo così, per nome, perché chiaramente se ho più default eh, eh, non saprei. Immaginate di avere tre argomenti, ne passo solamente due, come fa lui a sapere quali sono i due che gli ho passato e quale invece voglio prendere come valore default? Allora, eh, normalmente quando io ho dei valori opzionali li passo sempre per nome, non per posizione, altrimenti molto spesso, altrimenti, a meno che non sia proprio solo l'ultimo, no? come, come ad esempio nel range in cui ultimo argomento è. Opzionale. Quindi i primi due sono obbligatori e gli altri sono opzionali. Per definire un argomento opzionale basterà semplicemente, io qua sono in su trova 0 ad esempio, mettere uguale 0.0 so, uguale 0.0. In, in questo caso non ha senso, attenzione, non ha senso perché questa funzione non deve avere dei valori di default e quindi non deve avere dei parametri opzionali. Però quello che potremmo fare è aggiungere a questa funzione l'epsilon. Questo sì. Quindi, cosa sto facendo? Sto dicendo che questa funzione trova zero a tre parametri, le, i margini dell'intervallo, gli estremi dell'intervallo e la precisione. Questa precisione la posso passare come parametro Eps e per default lei comunque assume la, valore, il valore, la costante Epsilon che è stata definita, diciamo così, sopra. Quindi qui. Io posso chiamare questa funzione come trova0x1x2 oppure trova0x1x2 e un una precisione diversa, eps uguale 001 ad esempio. Quindi il terzo parametro è opzionale. Come ho fatto a renderlo opzionale? Uno, gli ho segnato un valore di default, per cui se per caso non me lo trovo so che valore usare all'interno della funzione, quindi viene inizializzato con epsilon anziché col valore dell'argomento, e due l'ho chiamato, l'ho passato in modo nominale e non in modo posizionale, perché così ho specificato esattamente qual è il parametro che voglio passarti, che in realtà sarebbe opzionale. Quindi con questi due trucchetti, passaggio per nome e valore di default, posso avere, cioè gestire, costruire delle funzioni che abbiano dei parametri opzionali e quindi magari nella, nella versione semplice le chiamo con pochi parametri, nella versione complicata avranno dei parametri aggiuntivi che o aggiungo per posizione o molto più frequentemente per minore ambiguità aggiungo per, ehm, per nome, in modo nominale. Ok? Quindi questa è la risposta all'altra domanda che era rimasta in sospeso da prima, l'ho lasciata per gli ultimi 5 minuti perché è una cosa di cui normalmente non abbiamo molto bisogno. Ok, tolgo questi, no scusate, li metto solamente come commenti, così eh, li abbiamo come riferimento, ma diciamo la, la versione principale per noi continua a essere questa. Ok, ci sono altre domande, altri dubbi? Co eh, come sempre avremmo notato in questi due esercizi che abbiamo fatto, la difficoltà non sono le funzioni. La difficoltà a farla giusta è qua, è il ciclo while di qua, è questo ciclo for dall'altra. Quindi la difficoltà è e continua a essere nell'algoritmo, nel capire come gestire questi maledetti dati, come costruire questo maledetto algoritmo. Il resto, le funzioni ci servono molto per poter isolare i vari singoli casi, e poterli provare a parte se questa funzione fu funziona, poi dopo non la guardo più perché per me è una scatola nera e so come usarla. Però per farla funzionare la prima volta eh, devo provare, a fare debugging eh, non mi funziona, la correggo eccetera eccetera. La difficoltà è e continua a essere nella parte di manipolazione dei dati, non nel fare i moduli, le funzioni, c'è cioè il main eccetera. Sì, quello serve per avere un codice più ordinato, più pulito. L'altra cosa che volevo dirvi è che eh, se io penso ad alcuni degli esercizi che avete fatto la settimana scorsa dove c'erano programmi lunghissimi no? di... e, e, e molti programmi avete fatto copia e incolla no? più volte del, della stessa parte di codice ecco av avendo le funzioni anziché fare copia e incolla definisco la funzione una volta e la chiamo più volte, la chiamo in più punti del programma quando mi serve fare la stessa cosa e lì dovrò chiedermi esattamente visto che copia e incolla magari non è del codice identico quali sono i parametri che mi rendono quella funzione generalizzabile e quindi che si possa usare in più punti diversi. Eh, Cristian mi chiede se la funzione di zeri come si comporta, se ammette più zeri, ne trova uno solo. Uno arbitrario, non possiamo decidere quale troverà. Ma questo ve l'ha detto l'insegnante di analisi. Eh, già, che ne trova uno solo, che converge a uno zero. Il teorema dice che ne esiste almeno uno e qua riusciamo a trovarlo. Eh, ok, direi che eh, possiamo chiudere qua, Da Emanuele rispondo dopo quando chiudo la lezione. Eh, se non ci sono altre domande, ci riman vi rimando al chi volesse al tutorato che avverrà domani, mercoledì alle 14.30. Il link ci sono. Su, su Slack per accedere alle stanze e al laboratorio che svolgeremo giovedì nel solito modo. Eh, io avevo scritto un messaggio chiedendo: visto che diciamo così, eh, ho avuto la percezione la settimana scorsa che ci fosse poca gente in aula, ma molta gente che non fosse riuscita a prenotarsi. Per favore, chi sa o pensa già di non venire giovedì e si, ed è prenotato, si cancelli non la sera prima, alle 23.59 ma eh, si cancelli per tempo così che altri si possano prenotare in modo da poter sfruttare per queste ultime settimane in cui potremo farlo diciamo, anche i laboratori in presenza. Se non c'è altro io quindi vi, vi saluto a, a giovedì, No, la prossima settimana iniziamo le liste, diciamo, l'argomento delle funzioni le cose essenziali le abbiamo viste adesso, poi le useremo normalmente per creare programmi, ma le cose importanti che dovevamo sapere le abbiamo concluse queste settimane, quindi se volete darvi anche, vedrete nelle slide ci sono gli stessi argomenti che abbiamo toccato con gli esempi, ma trattati in modo diverso. E settimana prossima invece iniziamo con le liste, tenetevi pronti, belli caldi, e soprattutto belli ripassati sulla parte dei cicli, perché le liste sono un altro gradino di complessità in più, diciamo così, analogo a quello che abbiamo incontrato con i cicli. Vi ringrazio, buon appetito a tutti e arrivederci a presto.